Ciao ragazzi, sono Gra nonna Graziella, oggi vi faccio una ricetta speciale, inventata da me. Eh, facciamo i calamari e i pieni. I ingredienti sono prezzemolo, acciughe, capperi pepe, sale, olio di semi, pane grattugiato e pane in ammollo con latte. Va bene così. Poi, avendo que tutti questi ingredienti, si comincia a, rie a riempire i calamari. Con tutti questi ingredienti che vedete qui, io faccio un tritto. Quando il tritto è fatto, comincio a riempire i calamari, così, con un cucchiaino. È difficile abbastanza perché non sono tanto grandi, sono piccoli. Si potrebbe fare anche con i calamari più grandi. Si fa un tritto questo ripieno si mette dentro bene scusate le mani perché qui i guanti non si può perché tutto scivola le mani sono pulite e si fa ripieno si chiude e viene così questo è il risultato questo è il risultato mettiamo nella padella in padella con olio caldo un po di, uh, di aglio che si deve friggere e facciamo tutto un strato di tutti questi, questi questo pesce adesso, messo i calamari nella pentola dobbiamo metterla nel fuoco si accende fuoco olio Un di prezzemolo Un po' di aglio Dopo dieci minuti E dopo 10-15 minuti si è asciutto, si mette un po ancora un po' di vino bianco e si lascia a fuoco lento ancora per una, altri ben 15 minuti.